Buonasera, siamo al Teatro Laura Betti di Casalecchio per l'inaugurazione di Politicamente Scorretto. Stasera ci sarà lo spettacolo con eh, presentazione del lib dell'ultimo libro di Michela Murgia, Istruzioni per diventare fascisti, che è un libro che ha fatto eh, discutere fin da subito dalla sua uscita. Ehm, lei descrive il fascismo come un metodo, un atteggiamento. E ci spinge a riflettere sul fatto che ognuno di noi nella sua vita può assumere anche degli atteggiamenti fascisti. Dobbiamo preoccuparci prima che degli atteggiamenti degli altri fin subito dai nostri? Decisamente e come sosteneva Umberto Eco, il fascismo aveva un'ideologia debole ma una retorica molto forte. E nella retorica è possibile cascarci tutti. Quindi, sarà un'analisi soprattutto sulle parole e su come parole apparentemente simili possano rispondere a universi di significato completamente diversi e addirittura opposti, uno democratico e uno totalmente non democratico. Non vorrei come dire, dimenticare di ribadire che il fascismo non è il contrario del comunismo, ma è il contrario della democrazia. Bene, Abbiamo Perfetto. affrontato quindi il tema del linguaggio, che eh, è quindi molto importante dal punto di vista della cultura fascista. E, ultimamente, negli ultimi tempi, sembra che gli slogan gridati eh, e le frasi fatte abbiano eh, più successo e quindi mi chiedo se è necessario essere impopolari al costo di dire la verità. Ma... Sono affermazioni un po' forti. A costo di dire la verità, bisogna sapere qual è la verità. Quando si tratta di politica, si hanno solo interpretazioni della realtà e tutte a loro modo sono la verità. Il problema è quando ne scegli una e basta e tutte le altre le annichilisci, sei fuori dalla democrazia. La democrazia prevede che più visioni della verità possano convivere e contarsi di volta in volta e anche pensare di avere delle soluzioni per risolvere quelle che sono le problematiche della realtà. E non. Non è negli ultimi tempi che questo sta succedendo, è almeno da 25 anni che in Italia c'è un degrado lessicale, c'è una perdita di attenzione per i registri di comunicazione e di conseguenza per i contenuti che, che vengono veicolati, quindi non, non focalizzerei sul preciso presente, direi che è un processo che ci investe da almeno tre generazioni, se è vero che le generazioni ormai si contano di sette anni in sette anni. Perfetto, eh, ultima domanda che riguarda magari noi giovani che spesso possono essere affascinati da cultura fascista o mh, questo ritorno, a volte si parla del ritorno del fascino, del fascismo e come fa un giovane che in realtà non ha mai avuto a che fare da, con quel periodo storico e che magari sente anche lontano a riuscire a non cadere nelle sue a non essere affascinato da questa cultura, come fa a starne lontano, ora che magari sembra a volte prendere piede con i giovani che si avvicinano a queste ideologie neofasciste. Intanto smettere di considerarle ideologie, perché appunto non lo sono, hanno alcuni eh, parametri in comune, ma eh, non, non necessariamente sono tutti riconducibili allo stesso schema di, di simboli. Il franchismo fu un fascismo, eppure aveva delle differenze sostanziali rispetto al periodo mussoliniano. Non credo che il riferimento sia nel passato, credo sia nel presente, nell'aver voluto negare che le ideologie ci siano ancora, nel dire non siamo né di destra né di sinistra e questo apre la strada alla battaglia degli schemi simbolici che sono le ideologie, avere un'ideologia non è un problema, significa avere un'idea di mondo, il problema è quando tu non hai un'idea di mondo e però hai una lingua che quel mondo pretende di continuare a spiegarlo, quello è il terreno di cultura del fascismo.